Buongiorno e bentrovate in questa nuova puntata di Estetiste da Favola. Io sono Maurizio De Lucchi, mi occupo da circa 25 anni di formazione e adesso ho il piacere di far conoscere al grande pubblico quelle che secondo me sono le migliori professioniste della bellezza oggi in Italia, ovvero le eccellenze. Oggi vi parlerò di una persona che addirittura si è classificata al primo posto nel primo corso di Beauty Personal Branding in Italia e sto parlando di Valentina Sperlongano la cui fotografia potete vedere proprio a spuntare qua alla mia sinistra e fra pochissimo vi porterò a Torino nel suo istituto dove ho avuto il piacere di intervistarla Allora, buongiorno a tutti, sono a Torino <ride> Benvenuto! Mia... Grazie, grazie Valentina sono venuta a trovare Valentina che ha un istituto molto molto carino che ci siamo conosciuti non tantissimo tempo fa, giusto? Un anno fa non un anno, anno fa, da settembre quindi un sì. anno fa. È stato un anno particolare: <ride> sì. eh? grandi cambiamenti. Hai fatto grandi cambiamenti? Sì, non, non, cioè non mi ricordo più com'ero. È <ride> colpa tua. È <ride> colpa mia. Allora, sono qui, sapete che la trasmissione è estetista da favola e io ritengo che Valentina sia chiama da favola proprio per il suo approccio, per la sua voglia, per la sua energia e sono sicuro che tutte queste sue caratteristiche le permetteranno di fare veramente cose interessanti in futuro eh? La prima domanda che faccio sempre all'estetista da favola è racconta in maniera Concisi. pregnante e concisa la tua storia allora, io ho iniziato 15 anni fa, 12 anni fa ho aperto, si è realizzato quello che per me era un sogno, cioè avere il mio salone. Poi qualche anno fa un momento di difficoltà mi ha portato a prendere delle decisioni, o, finché qualche anno fa, anzi un anno fa, ho conosciuto Maurizio De Lucchi e da lì... Sì e da lì è cambiato tutto in realtà un approccio un approccio che sentivo di avere con, con le persone e sono riuscita finalmente a metterlo in pratica in un sistema eh, mm. che è l'emotional beauty. Nel senso che mi rappresenta tantissimo e ho iniziato a utilizzarlo con, con le mie clienti e ho visto che è bello, è bello per chi lo riceve ed è bello per chi lo esegue. Faccio complimenti a Valentina perché come dico sempre per, per fare brand bisogna in qualche modo distinguersi Mi appartiene, eh. mi appartiene proprio La ah, Senti? Sì, sì Tant Che tipo sei? Ah, chissà, <ride> cosa potrò mai essere? Piacere <ride> ah. Guarda sia stato il boom della crisi economica non so dire se quello se è responsabilità nostra fatto sta che qualche anno fa il lavoro è diminuito mm. mi ha portato a, a dire benissimo puntiamo sulle persone che mi seguono con più assiduità quindi certo. eh, il mio investimento sulla formazione nuova sulle metodiche nuove e soprattutto per queste persone qua di non fermarsi mai non darsi mai per vinti ma insistere, eh, modificare se i risultati non arrivano, provare a chiedersi perché e modificare anche se stessi a volte per avere un risultato diverso. Un momento invece di, di esplosione, insomma, un momento che ti ricordi con piacere. Beh, l'inaugurazione del salone la ricordo, la ricorderò penso tutta la vita, un sacco di gente, non la ricordo come fosse adesso, tutti qua, insomma, è stato, è stato un, momento, un momento molto bello. È un momento molto bello, io lo ricordo comunque anche un anno fa, la prima notte nel tuo corso Wake Up, ah, sì. me la ricorderò sempre. Prima notte siamo no, tutti insieme. La eh. <ride> Detta così È la classe perché lavoriamo anche di notte Ti faccio ridere Ma poi è arrivato tuo marito eh, Mio marito era preoccupatissimo fino all'una di notte a fare fitness emozionale, no? Perché è stata quella la prima, sì, sì, la sì. prima cosa sì. E lì c'è stato uno sblocco pazzesco sì. Cioè è venuta fuori una personalità che io non pensavo neanche di avere Che consiglio sì. potresti dare a una ragazza che inizia Secondo la vita? me Intanto di conoscere bene se stessa perché se tu non conosci te stessa non sai quali sono i tuoi punti di forza e le tue potenzialità. E se non punti al traguardo con le tue potenzialità non arrivi da nessuna parte. Sei... Chi sono le persone più importanti per te? Io e i miei clienti ci tengo tanto. Cioè con, con alcuni di loro in particolare c'è proprio un rapporto bello. Bene. Mi vivono qui, io quel momento che sono con loro sono per loro. Oh. Vi invito a fare una cosa, a concedervi del tempo, otterrete dei risultati meravigliosi esatto. Ma poi devi raccontargli le novità oh. Oh. Beh, Diciamo che l'emotional beauty, visto che è un mondo l'emotional beauty in realtà, ma comprende tantissime cose Comprende quasi uno stile di vita eh, Ci sono delle novità Sì, il... delle mezze giornate a tema e saranno, avranno una scadenza quindicinale, mensile e, tu no. e venite perché è veramente brava <ride> quindi i tuoi clienti saluti? cosa gli dici per salutarli? <ride> un no, bacio loro quando vengono qua di solito io le saluto con un abbraccio allora che dire, ringrazio Valentina grazie a te. Eh, ragazza straordinaria, estetista portentosa sicuramente estetista da favola la. saluto tutti e ci sentiamo presto non so da quale città vedremo. <ride> Sempre in giro questo uomo, uomo qua. In giro, se non la prendo sorpresa.